e poi domanda a segno unico bloccata con le istruzioni IMSS su come verificare gli errori emessi in fase istruttoria e eh, spazio anche per l'accessione del credito nei software delle entrate, entra la proroga al 15 ottobre 2022, infine i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sull'ACE senza precedenti finanziamenti ok all'agevolazione delle società controllate e poi uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it Partiamo subito dalla dichiarazione dei redditi 2022 per il 730 precompilato modifica e invio dal 31 maggio. L'articolo è di Anna Maria D'Andrea sulla dichiarazione dei redditi 2022 con modifica e invio del modello 730 precompilato dal 31 maggio. Dal 6 giugno sarà possibile annullare il 730 inviato fino alla scadenza del 20 giugno. Dall'agenzia delle entrate arrivano le date da ricordare. Vediamo che per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi 2022 con modifica e invio del modello 730 precompilato si parte dal 31 maggio ad ormai pochi giorni dalla data di partenza dalla quale sarà possibile accedere al modello 730 online l'agenzia delle entrate fa il punto sulle scadenze che caratterizzano la stagione dichiarativa, come sempre il modello 730 precompilato 2022, è scandito da più termini, da quello per l'accesso fino alla scadenza ultima per la trasmissione telematica. Dal 23 maggio sarà quindi possibile visualizzare la dichiarazione dei redditi online e a fine mese partirà la possibilità di inviare il modello 730 con o senza integrazione dei dati precompilati in caso di invio dei dati errati dal 6 giugno sarà possibile l'annullamento ai fini della trasmissione via web Passiamo poi alla domanda di assegno unico bloccata con le istruzioni INPS su come verificare gli errori emersi in fase istruttoria. L'articolo è di Rosi Delia e fa il punto sulla domanda dell'assegno unico bloccata e su come verificare e correggere gli errori emersi nella fase istruttoria. Le istruzioni arrivano dall'INPS, è possibile visualizzare le criticità sull'istanza inviata tramite l'apposita funzionalità per poi fornire chiarimenti e documenti richiesti. Vediamo che, per quanto riguarda quindi la domanda su assegno unico bloccata, dall'IMS arrivano le istruzioni su come verificare e correggere gli errori emersi in fase istruttoria. In caso di criticità è possibile fornire documenti o chiarimenti sui requisiti richiesti e una panoramica delle anomalie è disponibile nella nuova funzionalità attiva sul portale istituzionale. I dettagli sono nel messaggio IMS numero 1962 del 9 maggio. 2016. 2022 c'è spazio poi per la cessione del credito nei software delle entrate la proroga al 15 ottobre 2022 fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla cessione del credito trova spazio nel software dell'agenzia delle entrate la proroga al 15 ottobre 2022 prevista per le partite IVA e i soggetti IRES che avranno più tempo per l'invio della comunicazione relativa alle spese del 2021 e alle rate residue del 2020. Uno sguardo alla sezione del lavoro, lavoro in somministrazione, nuova proroga al 2024 per l'applicazione del limite di 24 mesi nell'articolo di Francesco Rodorigo durante l'iter di conversione in legge del decreto energia 2022 al Senato è stato inserito un emendamento che prevede la proroga della durata dei limiti per i contratti di lavoro in somministrazione. La fine della deroga che permette di superare il limite massimo di 24 mesi slitta al 30 giugno 2024, l'estensione era stata fissata al 31 dicembre 2022 dal decreto sostegni terri dettagli sono all'interno dell'articolo l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda i chiarimenti dell'agenzia delle entrate sull'ace senza precedenti finanziamenti ok all'agevolazione alle società controllate se non sono stati ricevuti finanziamenti le società controllate possono accedere all'agevolazione ace a confermarlo è l'agenzia delle entrate nella risposta all'interpello numero 250 del 10 maggio 2022. Non si verifica alcuna duplicazione se non sono stati effettuati i conferimenti, finanziamenti o corrispettivi percessioni di partecipazioni. I dettagli sono all'interno dell'articolo e il documento di prassi è scaricabile dall'apposito box. Diamo infine uno sguardo alla pagina dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sul bonus 200 euro a luglio, come sarà erogato e a quali categorie di lavoratori. Nell'articolo di Alessia consonato e poi addizionale IRPEF da Milano a Catania dove aumenterà di più 4,5 milioni di interessati. Per quanto riguarda i numeri del giorno, 117 riguarda i dipendenti pubblici, rinnovo del contratto con aumenti a 117 euro e 2600 di arretrati e poi 10,2% riguarda la Grecia con l'inflazione ai massimi dal 1995 ad aprile e i prezzi che volano a più 10,2% nell'articolo di Fausta Chiesa e ancora la guerra e l'energia gas russo il gestore della rete ucraina da domani stop dei flussi verso la UE dal Donbass. Infine l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi che si intitola la finanza green il dilemma delle virtù su che cosa è davvero etico investire oggi l'articolo di Ferruccio De Bortoli e continua l'analisi su quella che è la svolta green sulla possibilità